Ebbene oggi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamatix e Marco007. E, e ben uh, tornati. Va bene. Uh. E siamo tornati su Super BB Armado. Allora, questa è la prima parte. Extra. E qui sbloccheremo due uh, pizzeria. Non due, uno. Due. Perché due? Non lo possiamo prendere l'altro. Perché? Bisogna fare altre robe. ehm uh. uh. uh, sì. Oh, oh, un successore. L'assenza di consiglia mi preoccupava. Ma è chiaro che è successo qualcosa di magico. Salve, io sono Mario. È già un bel pezzo che ringrazio a voi tutte, tutti. Questa città e tutte le altre sono sicure. Accettate i miei ringraziamenti. Ma ditemi di consiglia, avete saputo niente di lì? No. No, no, no. Capisco. Neppure io. Ha. Sembra che nessuno l'abbia vista. Ma è morta, non lo sai. Ah uh ah. -huh. Ma per qualche motivo sono convinto che sia vero. Sì, vivo, sono sicuro che è felice da qualche parte. L'abbiamo visto nella fine: che, che sta con, con Blumier su una collina e poi scendono e muoiono. Mm. No, nel mondo di mm. su. Oh, la, vostra, la nostra storia! Oh, cacchio, ho oh, avuto due per spari. Beh, avete vaggiato così tanto che serviranno molti. Che saranno molti quelli che vorrete rivedere. LULU! Fate con calma, io sarò a casa. Venite a trovarmi quando volete. Arrivederci a Luigi. Ciao. Good. Ok, ora ora. Allora tengo? Doremi. Doremi è il primo pixel opzionale. Allora. No, il secondo pixel opzionale. Ah, ah sì, comunque già, qui sì. ci sono gli sgerini. Oh! Allora, ma lo stai, sono contento che stai bene. Er se n'è andato, ma io no. Armondo er, è bello. Ora ci sta la pace. Mi piace. Oh, okay, che l'hai vista Anastasia? Non sta bene così la vorrei invita a mangiare la cipollina che non ce la proprio bene. Ma non la trovo, oh! Eh, non fa venire idea, eh? Siamo solo amici. E a me mi piace che gli amici stanno bene. Eccoci. Avete sta piccola la piagna, mi si stregna il cuore. Ok? Uomo senza braccio. Uomo senza braccio, Bambino senza... Prendo protezione. il bambino! <ride> uh, sì, dobbiamo andare giù. Allora, questo pixel, stavo dicendo, è il secondo pixel opzionale, dopo protezione E ti trovo da me. Protezio l'abbiamo preso proprio agli albori del gioco. Sì. Quindi. Lo salviamo perché non voglio che Goso Occhio ci rifà tutto a, a una e ora, e dobbiamo ora dobbiamo andare nel mondo da, di da cosa, da, svolta lì, di qua. da andare. Lì. Eh sì. E gira, no, lì, lì c'è merlastra. Mm, va bene, andiamo nel tubo. Sei sicuro che quella porta è svolta di qua? Sì, è il tubo che ha costruito per Mi ti ricordi? Il caro Pegito. Sì, ma non porta svolta di qua. Porta svolta di là. Sì svolta sbordo di là. Ok, allora è un altro tu eh, eh no, no, no, tu non l'hai detto niente. Sarà dall'altra parte. Comunque vediamo, oltre a sbloccare due pixel opzionali, anche di fare quel che possiamo. Cioè, quando arriviamo a mezz'ora, tac, chiudiamo. Quindi boh. Allora, se non sbaglio ecco punto. è copiato. Perché salire. 3D? Non serve. <ride> Sì, non serve, dici tu. E ora allora, come la passiamo questa colonna, vedi? Non riesco a passarla, non è come uno. Quindi bisogna andare in 3D per, per fare un salto. Sì, sì, è proprio andato in 3D Infatti Mario è in di profilo. Non vedi che è Mario di ecco. profilo? Eh. Lì vive Merluna. Che qui vive Merluna. Mansal. Ah, l'incanto di Merluna, a svolta di qua, che fortuna, ce l'hai fatta a complimenti sempre forti e stretti denti. Ma non tutto ti va bene, un incontro ti conviene. Se ti protegge un mio incanto, dico sul serio, non per vento. La vita è più facile alquanto. Ecco qui la domanda mia, hai bisogno di una magia prima che me ne vada via? No, sì i miei incanti sono tanti, pensa bene a quali vuoi no, veramente eh, dovresti saltare la, la palla e parlare direttamente con me mio ah, eh, cos'è, che, che sono sti pacchetti? eeeh, vediamo... sono incantesi eh, no. Sono, sono, sono ah, no, in ah, oh, che qui. peccato, mi dispiace, ci ah. oh. sono sì, devi stare zitta, ecco, ok? Vedi. Ah, ah. Oh, questo è il momento perfetto, qualcosa che va detto. Un favore da implorare, ti prego, me lo puoi fare? Solo se piccolo. Oh, oh, oh, oh. Grazie. Grazie per davvero. Ti regalerei il in mondo intero. No, oh, voglio solo il pixel, guarda. Con una mossa un po' cretina ho perso la mia sfera, sì. tanto di vita. E' uh, davanti a te, ok? No, un rimpiazzo, ho trovato Ma non sempre quello che ho Non è quello che ho sempre Ma sperato Ma non è quello che ho sempre no. sperato Non mi interessa, che basket funge Vedo proprio che Merlastra usi la sfera della mia stessa pasta Per favore, da lei andresti una sfera nuova chiederesti Dove Merlastra chiedi, chiedi Dove la periferia di soldi di là, vedi Grazie tante per davvero Sì, oh. sì, sì quindi la periferia di svolta di là. Quindi ora, se non se, non, Ragazzi, avete, vai a di se non avete già letto dal titolo, sì perché il titolo sarà riguardante questa, questi tra virgolette, eh, tu sei cosa? Noi dobbiamo fare avanti e dietro tante volte in tanti mondi e tanti luoghi. Sì, sì, vabbè, muovo. Quindi ora andiamo in periferia di svolta di là? Lo so. Perfetto. Sei Lo so, ho sbagliato, ok? Eh. Mm. Però voglio rifare il mondo finale, quelli sono la qui. Okay. Sì, sì, proprio quello. Ok. Qui... Ah, ecco Anastasia. Parliamoci, capito? Che... Oh, sei tu. Già, ben... Beh, ok. È tanto che non ci si vede, eh? Sono in debito con te. Punti di questo Lumiere ha ritrovato a di farfalla e i mondi non sono stati distrutti alla fine. Dovrei essere felice, vuol dire. Lo sono, ma il mio cuore non riesce ad accettare che lui non ci sia più. Ora capisco perché Blue viene si sia trasformato nel contecente. Se devo continuare a vivere con questo sentimento che mi brucia dentro. Beh, forse non c'è mai stata una ragione per quell'altro mondo. Continuo a sospettare. Chissà se è così che posserò il i dei giochi. Ciao, se caro, sono vitele a guardare con figlio, al futuro. Se non posso allora non sarei mai stata all'altezza di, di farcela. Far... Ciao! <ride> ok, sì, mi dispiace, ma no, perché lui, lei ha mind controllato Luigi. Perché sono... Ah, sì, è vero, devo andare. Questa era. la... Questa è la casa svuota di qua, questa è la casa di fare. Ma salve! Non è lì, non eh? no, sta lì. Perché c'è la la periferia? Non sta in periferia merlastra. Eh, eh, eh. Ti stavo aspettando, vuoi chiedermi una sfera di cristallo? Non c'è niente da tenere, sono merlastra. Conoscere il futuro è il mio lavoro. Ti ha mandato per lui, davvero? Sì, l'ho già preparata. Prendila. Certo, mi piacerebbe poter dire così, ma c'è una cosa che ti devo chiedere. Non sembrava sono ancora un apprendista. L'ho detto a qualcuno e mi è stato detto che c'era qualcosa di utile per me. Però sono stata così occupata che non ho potuto ancora prendermi. Il mango elargisto è stato tanto gentile da offrirmi l'equipaggiamento necessario. Sarei davvero felice se. Se. A conti. Aspetta. a. A a prendere questa cosa per me. Se lo farai ti darò questa sfera il cristallo. La casa dell'argisto si trova oltre la porta rossa. Vabbè, lo sappiamo dove era l'argisto. Nel primo livello, insomma. Grazie per l'aiuto. Ok, andiamo dall'argisto allora. Non tagliamo adesso, ma taglieremo al ritorno, perché sì. Anche l'argisto vorrà da noi qualcosa e noi praticamente dovremmo dopo aver fatto tutte le queste diciamo che l'ultimo personaggio uscirà quello che noi abbiamo bisogno per il personaggio dopo perché dovremmo tornare tutto indietro quindi dovremmo poi dare quello eh, a quella a quella a quella a quella a quella... A quella a... finché non arriviamo finalmente da Merluna. e eh, a quel punto taglieremo però per il momento vi facciamo vedere ancora. Comunque si sì, è livello 1-1 del primo mondo. Cioè, livello 1-1 e basta. Mm. Livello 1. 1. Ok. Ci dicono manco il titolo. No, l'ho saltato io. No, no, non ce L'ho saltato. Non c'ho L'ho saltato. Vabbè. 20 ok. Ne approfitto per grindare un po' di soldi perché. Ah, ci serviamo Mattia, i soldi. Aspetti metti più. Metti perché tanto. Ah. c'è ancora un prossimo livello. Uh -huh. Non lo sapevi? No. Allora lì si va dopo che si va nell'archivio, quindi... Ecco qui la casa dell'arcisto. sui mm -hmm. swift, swift! Perché avete 3D? No, non lo so, pensavo che ci fosse... Che fosse... Mm -hmm. Ok, ma salve lei. Ah, oh, eroe, perché si rivolge allo sfondo durante l'arcisto? Salve, io sono Mario. Quindi sei venuto a chiedere l'allenamento per conto di berlastra? Mm, sì, certo che conosco questa attrezzo. Norma non permette a nessuno di giovarsi nello splendore della mia saggezza. Ma tu sei un eroe? Bene, eroe, ho un favore da chiederti. Ho prestato una cosetta al sindaco dell'antico paese, il vecchio occhi aperti. Oh, ah, è pure fai? un sindaco? Sì. Come l'aveva detto lui? Vorrei che la recuperassi, gli ho chiesto me. un milione di volte. Però deve restare molto a cuore perché non me l'ha mai regalato. Recupera per me. Il grande l'ha gesto. E io ti do l'allenamento. Quindi sì, il titolo non lo chiamare Tu sai cosa, perché Tu sai cosa è un altro degli oggetti che vogliono. Quindi. Okay. Metti il... Okay. Metti i pixel opzionali. Anzi no, scrivi... Back... Uh, Com'è che si chiama? Backtracking. Ah si, sì, backtracking. Estremo mi sono chiesto di tu sai cosa, lui capirà ora vai ecco vedi, lui vuole tu sai cosa E ora andiamo da occhi aperti occhi aperti vai mi metti più che livello era? nooo 1-2 però qua bisogna tagliare perché gli occhi aperti è molto, molto lontano uh, sicuro che 1-2 va bene aspetta vado a tagliare no dobbiamo tagliare per forza va bene tagliamo uh, quindi vedi che lo dice il titolo mm. uh aspettiamo un secondo nel caso tagliamolo per... a ah, occhi aperti no ma stai lontanissimo sei... occhi aperti va bene ci vediamo a ok, occhi aperti ok siamo arrivati alla città che non mi ricordo come si chiama vabbè semplicemente per arrivarci dovete fare la strada normale del livello e a occhi aperti dovrebbe stare qui eccolo qui sì. occhi aperti Ah, sei tu! Oh che D! Stavo cercando di fare una cosa per me. Cosa? Oh che perdi. Non fare quelle espressioni scorciate. Eh, polpette, ascoltami, ora apri le orecchie. Ecco il fatto. Questa strana signora mi ha apparsa in sogno e mi ha parlato di qualcosa. Non so cosa fosse, ma aveva bisogno di, di, di aiuto. Occa oh, per Esatto, proprio lei. Ah! Cioè, non so perché sia venuta da me. Ma voglio che sparisca dai miei sogni. oh per quindi, oui. via dai piedi dal mio tappeto, aiutala, forse la smetterà di parlargli. Se le tappi la bocca ti darò danno... ciò che vuoi, oh che perde, ok adesso è no. ah. Oh quasi, dimenticavo. Devo darti questo, olio di carta. È rimasto nei miei sogni per così tanto tempo che sono diventato un fan. Ah, non volevo che se ne andasse. Insomma, faglielo firmare. E poi sai che cosa puoi fare? Puoi tenere gli occhi, oh, capeti? Sabia tagliare quando ok uh, quindi ora dobbiamo andare. Dov'era 1 1.4. Ok, allora. Uh... Mi sa so che tagliamo, perché anche Merlumina era la fine del livello, quindi. Sei che c'è, ci vediamo da Merlumina. Siamo arrivati all'ultima stanza dell'1-4. Il boss non si riaffronta per fortuna. E. Eh... Ah! Bisogna cliccare su qua. Ah, eroe, sei tornato da me. Oh, what? Where are you? Ah, I remember now. Perché non sei centrata in quel cerchio lì? È brutta, sta cosa. sono io, eroe. Sono felice di incontrarti ancora, eroe. Cosa dici? Cosa ci facciamo qui? Non ha parlato. Ho dormito per 1500 anni in attesa di Norte e pure ciò Ho pensato che.. Fatto ciò, ho pensato che un pisolino come che avrebbe fatto bene. Per... Oh davvero? Dopo 1500 mi... Dopo 1500 anni di sonno, di certo, un pisolino non guasterebbe mai, vero? Ma non riuscivo a dormire, forse perché avevo già dormito tutto. Eh. Comunque sono rimasta alle tue per un po', ma ancora non ho riuscito. Sono davanti così ho pensato.. Non sarà che un fantasma in questo mondo. Ho provato a contare le pecore, ma non ha funzionato. Poi me la sono presa, con me stessa. Perché non riuscivo a dormire? Ho pensato, perché non inviare telepaticamente la mia frustrazione a qualcuno? Perché non, non, non mi fastidii? loro sono che loro non dormono da 12 ore. lui non dorme da Lì non dorme da qualche minuto dopo 1500 anni, vabbè. Sapevo che il messaggio avrebbe raggiunto qualcuno con sangue Quando ero single e volevo incontrare persone, eh, lo facevo sempre. <ride> ero proprio una bella tipina, gettavo con cautela. E il mio cuore al vento. Un giorno il mio messaggio mentale era raggiunto sempre E allora il mio cuore era anche pizza. Punti, punti, punti. Insomma, come stavo dicendo, non riuscivo proprio no a dormire. Ehi, stai dormendo! Qui c'è gente che soffre di una forte insonnia. Non ti viene la piangere... Mo, forte insonnia! Allora gente di questo briandolo manca la compassione. <coughs> Tornando a ciò che sto dicendo. Cerco di superare la frustrazione con uno scherzetto teorico. Ma la persona che l'ha ricevuto soffre dormito. Così quasi non funziona. La cosa mi ha reso ancora più triste. Ho mi fatto capire qualcos'altro. Forse non riuscivo a dormire per questo poi mi sono ricordata che fin da bambina mi addormentavo la linea. M'adre era sempre a fianco a me mentre mi addormentava. Mi teneva la mano e cantava delle dolci canzoni. Naturalmente poi c'è stato qualcun altro E I miei tempi erano abbastanza popolari. Finalmente riusci a trovare quattro uomini che non fosse. E da quel giorno una grande canzone, oh mio Dio. E poi così decisi potremmo quando. Allora poi sì, eh, però. Fu allora che 12 che 12 persone si radunano per dirvi addio la loro voce fu la, la che mi per 1500 anni ma ora non c'è più nessuno sono sola e non riesco a dormire sono così sola è terribile non riesco a sopportarlo ma stai dormendo di nuovo non riesco a crederci davvero ti sto prendendo il mio cuore e, e tu, tu. Mm -hmm. eh? Tutto questo non questo parlare mi sta lasciando dormire per quando tu sei qui non mi sento più sola Forse ora posso tornare a dormire. Il tuo, piano, il tuo piano è sempre stato questo. Sì, sì, proprio così. Sei un genio. Sì, adesso mi sento davvero bene. Credo proprio che riuscirò a dormire. Grazie, ora allora posso tornare a, a dormire. Oh, uh, aspetta, no, no, no. Cosa c'è? Perché mi disturbi proprio ora che mi stavo riaddormentando? Salve, io sono Mario. Eh, tu sei Mario, ma oh, certo. Dammi pure il foglio. Hai dato il foglio. Vediamo. Sì, sempre il mio cuore firmato la meravigliosa Merlumina, fatta. Ora mettiamoci anche qualche bacio qua <ride> Ecco, che te ne pare? Sembra un vecchio scarafoglio! Un scarabocchio! Allora abbiamo finito mi far pesce sentire. Grazie ancora, tornerò tra le tue dolci braccia. Tra le dolci braccia di Morfeo. E questa era l'ultima. Dopo dobbiamo ritornare da tutti Sì. Farenti buona cura di questo mondo. Buona. Oh, mamma mia, merrumina. E naturalmente saliamo. Quindi ora dobbiamo tornare da. Oh, occhi aperti! Quindi ci vediamo da occhi. Oh, che Eccoci qui! Da occhi aperti. E diamogli l'autografo! Ehi hey, tu! Quella signora ha preso che se ne andata dai miei sangue! Ah, perché hai dormito mentre io sono andato. Cioè, sono andato tipo 5 minuti fa volevo. Non riesco a okay, occhio per non c'è più, non si può vedere ciò che non c'è. Era già brutto sentirla la piangere, non mi andare... dovrò andare via per me. Non mi viene svaltro nella vita, ma sì a picchiare la gente col bastone annoia. Mmm, fick E il suo autografo? Guarda quanti.. ghir rigori! E riccio in la sua calligrafia! Non è una cosa citata quando mi cade una taglia veramente sul mio. <ride> polpette! Era di Polpette la teglia? Va okay. bene! Dovrete basta, già! Sono tuo, ti sono debitore, puoi prendere tutto ciò che possiamo. No, io voglio solo i soldi. Eh? Win, tu sai cosa? No, i soldi ho detto! Dammi i soldi! Chiunque te ne abbia parlato, meglio che tenga le occhio okay, per te. Eh, capisco, quindi perché no, tempo, stai di portargli. Ma che senso ha? Perché, perché mi dovrebbe mai chiedere a qualcuno, qualcuno di prenderlo per lui? Va bene, prendilo, ma. occhi okay, per te. Tu sai cosa che è un cd? Di con di mio cugino deve essere completamente perso nel suo mondo magico. Ma niente vale più di Merlumina per me. Anche non sembra pazzesco. Saluto mi raggio e picchialo con un baston, un giornale qualsiasi cosa. Lo farò. Con <ride> Martolino. è appunto. Martoneo. Vabbè, andiamo Comunque sì, se non avete capito, la maggior parte degli antichi oppure.. Ehm, come dire. degli antichi se mi parenti. Quindi ora ci rivediamo da Elargisco, che ci allargirà l'allenamento, giusto? Sì. Quindi ci vediamo da lui. <ride> <ride> <ride> Go, go, go! Non ti bastano quei soldi, devi andare a colpezza, per favore. Ok, eccoci dall'argista. Quindi ora parliamo con lui e ci facciamo andare allenamente. Ma salve. Mm, l'eroe di ritorno. Hai ottenuto il tuo sai cosa da occhi aperti? Occhi aperti! Kiriti! L'hai re recuperato, registrato, si compiace <ride> Questo è un oggetto della collezione che temevo che fosse andato per te. Ah, mi sento sollevato. Cosa c'è? Cosa vuoi ancora dal grande registro? Salve, io sono Mario. Ah sì, ma certo, l'allenamento. Certo che mi ricordo che mancazza di fiducia. Prendilo sarebbe solo un disturbo per le mie sublimi energie. Oh. Cara, che sarebbe un intendo di lo Io stesso, l'argisto, l'ho usato una volta. Tuttavia sono passato all'ultimo modello. È più sottile di questo ma non richiedo più i servizi. È meglio che tu lo diamo all'astra con gli ovaggi da parte di narcisto. Beh, well, usiamo il tuo congetto. Giusto. Sì, quindi lui sì. È perfetto, ha preso il, Min le, il Nintendo 3DS. Sì. Lui aveva il Nintendo ds eh, sì. ha preso il 3DS. E si chiama nella mente perché, eh, cioè, nel Nintendo DSXL ds XL c'era un gioco eh, che. Un non mi ricordo come si chiama. Come no? Ci vediamo. vabbè, per la strada è qui sotto, quindi. Boh, c'era un gioco, di default. Io mi ricordo che c'era un gioco.. era tipo un tizio con gli occhiali, sì. con il cappello, tipo da laureato. Sì, sì. Con il bastone. Però, no, io, che stava io, sul tricino, chissà. No. No, che era. Che non aveva la no, no, legge. era solo una testa. Ah, ma eh, vabbè, come no. Mi hai portato lo strumento che ti avevo chiesto? E' lui, è lui, io ora posso allenarmi quanto no. voglio. Salve, io sono Mario. Cosa? Mi stai chiedendo? Quale parte del corpo posso allenare con questo strumento? Ma la mente naturalmente! Eh. Ho allenato già oggi, altra parte del corpo mi rimane solo la mente. Tu non hai braccia. Quindi.. Grazie tante, grazie a voi. Quindi per è stato molto E ora come ha promesso. promesso è con no. la sfera. No. Ok. Porta la merluna gratuitamente ma ricordati di dirle, ora siamo pari buona fortuna quindi ora andiamo a svolta di qua e finalmente miu miu miu una sfera mi ha portato un bel premio e meritato ma ah, così. Ah, oh, oh. Proprio questo mi va bene. Ops, scusate. Proprio questa mi va bene. Ah, hai posto fi fine. Hai, po ah, hai posto fine alle mie pene. Bene, beh, va bene. Fammi vedere. Cosa ti potrebbe far piacere? Solo una cosa posso, fa posso fare. Una sorpresa grande come il mare. Un incantesimo per te, perché? Eh. Lascia che ti un incanti per te. Chi vuole, chi vuole, oltre il balcone parlami parla voi. Eh? Ma perché fai quella faccia? Sembra quasi che non ti piaccia. Il mio incanto non ti ispira, che ingrati i ragazzi d'oggi. Ma la ruota gira. Mario ha sempre con la faccia, quindi non ti devi arrabbiare. E eh, va bene, non soffrire, un altro dono ti può soffrire. Ciao, va vedi casa. Invece un incanto a un esploratore di questo dono difficile. Non so cos'è, non so cos'è che apre, ma sono certa... Isabella, prendilo tu, via carastella. Grazie tante, vi Ok, uh, di qua, no? Allora, andiamo giù con l'ascensore. Lo sai già dove è? Sì. Giù con l'ascensore. Qua svolta di qua? Sì. Quindi? Vai dietro. Oui. Sulla spaccatura. Sulla spaccatura. Non lì dall'altra parte sta la spaccatura. Dann! Ah, è vero! Questa casa qui, ok entriamo! e eh, Appena apriamo già c'è un baule enorme e noi sappiamo già che, che cosa contengono i bauli enormi. Pizza! No, una carta rara! Loremi! Vieni vieni! Non ce lo faccio i pensate grillaggini! Era una rock, il tuo liceo bau, il telefono 3, il, il telefono non è utile. Tutte le cose cantano, vive, vivere e fare musica. Le mie parole che abbia ho detto una cosa poetica ma può essere. Salve, io sono Rami. Sono Doremi. I tuoi passi hanno incantato per me. Clock clock. Ma quei suoni non sono tutto per te. Non sono la tua essenza. No! ti Mostrerò perché! Uh, uh, uh, uh, uh. melodioso pixel dove mi sei unito al suo gruppo. Con lui a seconda del personaggio che per lui si sentirebbe una musica diversa. E ci sarà anche qualche potere speciale. Usami per sentire la musica che si intorno a te. Doremi fa sol, troverò e suonerò per te il ritmo della tua alma. Usa esatto. Non fa un bel niente! No, sto scherzando A me anche tu non lo rimuove, rimuove gli effetti negativi. Questo è ottimo contro malizia. Però se si insonorizza pure il salto. E se per esempio usavo Peach? Uguale. E se usiamo pausa Power? Mi sa che è fuoco però. invece il nostro caro Luigi No Ok quindi Dore mi è praticamente inutile però è per il 100% quindi si sì. uh, andiamo andiamo ah oh, sì andiamo al negozio uh. andiamo al negozio muoviti Sto andando al negozio, da, non darmi fretta. Sì, devi andare in 3D, non, non il negozio di carte, in negozio. Questo è un negozio, tieni. Sì, ma non ti ho detto vai al negozio di carte, vai al negozio di Oh, my goodness. Non lì. Ok, sì, non va. mi attaccare. Anzi, dovresti andare a di là. Quindi io sento il dietro indietro. Mario non è un tubo indietro. Ok, quindi ora che dobbiamo fare? Dobbiamo andare al negozio, a vendere qual gente. qualcosa che non ci serve. Cioè niente perché sono tutti oggetti curativi e ci servono. Ma li comprire un si, Sì, con quali soldi. E con dei nuovi soldi? No, non esistono i nuovi soldi. <ride> Tanto non è che li dobbiamo vendere tutti. Quanti soldi dobbiamo fare? Sei, 70. Se hai un lingotto. Non ho lingotti, sono povero. <ride> c'è un negozio qua, no? Sì. Certo che c'è un negozio qua. E se non sbaglio avevo pure messo qualcosa da parte Come va? No Riprendi Cosa voglio riprendermi tutto Ah logo. Ok allora vendimi Non posso vendere quello che ti ho messo da parte? Avendo il blocco padre innanzitutto Dopo un punto Lampo Blitz Yay. E poi aspetta quanto siamo? Andiamo Perfetto, andiamo. ok. Andiamo adesso, andiamo che so. avete, adesso che avete il massimo dei punti. No, il massimo delle monete, cioè questo, 999. Andiamo Dovete, al 3 e 4. Dobbiamo andare dal Gino. Liente no, da Gino, perchè sono andato qua non voglio parlare con me mi fa paura, è brutto si chiama Gino Leon? Sì. sì. quindi andiamo al 3 4 ci vediamo un lei Siamo già lì praticamente perchè? <ride> basta solcare la... la porta che termino, questo è il 3, questo La terza, è il 3. 3-4. B4. Apri la porta del. Del ok Quacci. Quindi ora siamo a Beat Oria. Devi entrare come Peach. Non lì. Dove vai? Ma perché? No, stavolta non ho fatto. Sul Perché non l'hai fatto apposta? che senso ha? non l'ho fatto apposta, non volevo prendere il primo, ok? Mm. non c'è più quella regola che dovranno essere solo le, le ragazze belle no, che ora puoi fare pure il Bowser ma Bowser è una ragazza bella No, stai guardando. Cosa sta fotografando i Te lo dico io dopo. Alto là. Penso non ma non la ragazza da sbaglio. Anzi si becca un raggi femmina. Uh! Ok. Peach, Peach! Ragazza da sbaglio. Cosa? Eh, si rientra! Mamma mia! Ok, hai visto? Il maschiaccio se ne è andato, ora c'è solo una ragazza che non sbaglio. Nemmeno guarda. Non ricordare qualcosa, cacchio fotografa. Sì. Vuole fotografare, aiuto! No. <ride> <ride> <ride> <ride> è bruttissimo il <ride> cosa quando vedo qualcosa di super raro, devo averlo? Sì, stai sbattendo la telecamera in faccia a Peach. Ho voler tenere una farfalla digitale contro la sua volontà. Sono finito in ospedale. e sono proprio di non volerne più sapere di quella roba. Questa volta mi sono sforzato ad andare oltre la high tech. Vuoi la voglia di vedere, vero? Guarda. Infini sì, in sospensione dei robotici. Un giocato lavoro. Una riproduzione 1? Uno a uno di consiglia che batte le ali Mi piace chiamarla Considrol Ehi non mi chiamo consiglio, Mi chiamo Consiglia Hai sentito? Puoi riprodurre perfettamente la voce di Consiglio perfettamente Tu lo stai imitando la voce È perché che... fa il. Perché fa il la nuvoletta diciamo del, delle parole è, è tipo quella di, di mm. del drago è il primo boss Il primo boss Vediamo e del robot qui. Può anche battere le armi, la l'apice e dello sviluppo high tech. Grazie a corsi, non sono stato eletto nel dell'anno sul forum di Gilanian... Oh, per caso vorresti acquistarla? Se mi fanno i soldi da parte per controllare il numero uno di forze incrociate che ho visto. E cosmo, che lo sono, 999 monete. È un super affare per un oggetto super raro. Che ne dici? Compro. Perché, sì, lui vuole il massimo dei vostri soldi per... Mm, un fumetto. No, no, no, lo sapevo che non avessi resistito a un oggetto no. così high-tech. Ora questo è l'unico sempre aereo con nell'universo. Wow! Che bello! La riproduzione di consiglia. Con Citron si unita al gruppo. Identica consiglia. Anche nel modo di parlare. Bene, vedi? Sì, è sì. Bene, pronti a partire? Ok, che fa con si tron consiglio ma peggio mm. eh, non funziona perché non funziona? ecco perché, perché non funziona uh, okay. va bene uh, praticamente non serve a niente serve per uh, diciamo per darvi un senso di pienez mm. <coughs> se mi manca consiglio prendi prendi il coso prendi quello okay. eh, ma tanto il sì, livello ma... quanto stiamo? 47. Minuti? Sì. Ok, allora bene, Se tuoi perrezzi? Sì. Ok, Ciao. allora ci vediamo alla prossima parte extra. Super